Sono Marco Fedele, brand ambassador di Molinari, e oggi entreremo nel fantastico mondo di Pruidiladdic. Ma prima di entrare all'interno della distilleria, ho sempre pensato che sia da bartender che da cliente, per conoscere e amare un prodotto bisogna parlare e entrare nel mondo interno, quello che può essere la terra d'origine. E sì, proprio la terra d'origine è colei che rispecchia il carattere del distillato stesso. Ci troviamo nelle Ailei. Ailei è la regina delle isole Ebridi, ed è il primo obiettivo da visita provenendo dalla costa atlantica. Un'isola molto particolare, tra nebbia, tempesta e coste rocciose. Ci troviamo nella baia di Loch dal dove tutto ebbe inizio, 1881, dai fratelli Harvey. Ma purtroppo, come tutte le storie d'amore, c'è sempre qualcosa che interrompe il cammino fino alla fine. Dopo tante, ma tante, chiusure e riaperture, nel 94, quando avevo tre anni, fu acquisita la distilleria da dei personaggi abbastanza importanti, che cre credettero nel territorio eh, non videro quello che era la distilleria abbandonata, ma pensarono che tutto quanto potesse avere un risveglio. Risveglio che ebbe inizio soprattutto nel 2012, quando da parte di Remi Contrò venne acquisita l'intera distilleria. Era un cambio, un passo che doveva succedere con un grosso investimento. E la, la fortuna è che Remi Contrò sposava bene la filosofia che si celava dietro Bridladic. Filosofia importante, con delle basi ben solide, ovvero quello di del progresso, quindi da, tramite innovazione, scienza, e organizzazione, ma valorizzando sempre quello che è il territorio circostante, ovvero l'isola d'appartenenza. Prodotti in loco con 100% di orzo scozzese raccolto dai nostri agricoltori nelle zone limitrofe, acqua sorgiva proveniente da qualche chilometro dopo la distilleria, il tutto senza aggiunta di zuccheri, non filtrati a freddo, con una maturazione all'interno della distilleria sulla baia di Lockhindal. Il primo prodotto che andremo a degustare è il nostro classic leddy, whisky non torbato. La particolarità di Classic LED è sicuramente la sua non torbatura e abbiamo, notiamo un bouquet, un bouquet di fiori molto particolare accompagnato dalla dolcezza dell'orzo e la morbidezza donata dal legno, legno di rovere. Sul finale abbiamo anche della sapidità, data, donata dalla maturazione in botti vicino appunto alla costa atlantica e delle note agrumate, arancia predominante su tutte. Por Charlotte, whisky fortemente torbato, con 50 ppm di torba. Questo whisky è fenomenale, ha un buon connubio tra la cenere, che percepiamo sia al naso che al gusto, ma viene smorzata e ammorbidita dalla sapidità e soprattutto dal legno. Perché la particolarità appunto da 10 anni di invecchiamento dati da 60-75% di botti ex rovere whisky americano e il 25% restante da ex botti di vino francese. Quindi abbiamo una delicatezza vanigliata, sentiamo, percepiamo il cocco, del limone, ma con questa persistenza di fumo che ci accompagna fino alla fine. Sorso dopo sorso. Octomore 9.1, il re della torba, il whisky più torbato al mondo. Sin da subito si percepisce il fumo, la torba, tanta cenere, accompagnato da questi 5 anni di invecchiamento che gli donano delle note vanigliate, anche di cocco, e agrumate mirto e sapidità iodio persistente fino alla fine grazie anche alla sua gradazione alcolica abbiamo 59 gradi la cosa anche positiva di questo whisky che è una sfida per la distilleria è non essendo filtrato a freddo abbiamo gli oli essenziali all'interno e quindi rendono il, il nostro whisky cremoso e viscoso quindi rimane al palato e tutti i sentori li percepiamo e continuano a restare sulla nostra bocca per svariati minuti. La particolarità sicuramente, essendo appunto una sfida, è la nostra release che ogni anno cambiano. Datate con un numero specifico, quindi fate presto a prenderle.